Ciao a tutti, ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros. Ultimate. È passato un po' dall'ultima volta, però vabbè. Ora ho cuffie nuove e. basta. <ride> Questi sono gli unici cambiamenti. Per uh, il fatto del, del coronavirus, no, no, non vuol dire che io continuerò a fare video tipo giornalmente. Comunque. Io fa, fa, faccio robe di scuola E sono persino più pesanti Comunque um, Vi consiglio comunque um, Di guardare i miei video quando Una serie è già tutta finita Perché se no non ha senso perché sennò poi dovete aspettare un casino di tempo per quando, per quando arriverà l'episodio dopo. Vabbè abbiamo sconfitto un leggendario... Con pochissimi colpi con galandorf vabbè un è una bestia comunque mi sa che ha già fatto delle delle pause del canale così lunghe con in i durava tre mesi Ma vabbè, non di dilughiamoci su questo. Um, credo che Bayonetta sia l'ultimo personaggio che ci manca. Infatti questa, questa è la penultima parte, quindi la prossima parte è il boss finale e qualche altro spirito che ci manca. Che ci manca. Ma di personaggi proprio niente. Infatti abbiamo appena finiti. Credo che la prossima volta ci arriverà un, un messaggio tipo achievement um, uh, hai, hai sbloccato tutti i personaggi perché i personaggi che sblocchi nell'avventura sono, sono uguali ai personaggi che sblocchi uh, nella, nella modalità in qualsiasi modalità perché per perché io non ho mai giocato a nessun'altra modalità a parte quell'avventura, quindi... quindi sì, niente. <ride> altra parentesi, questa è la, la settima volta che provo a registrare questo video. Vabbè, ormai con tutte queste cose uh, um, siamo uh, invincibili. Pure le abilità sono quasi mazzate, credo. Perché uh, mazzate quasi mazzate, mentre mazzate da davvero no, perché uh, non mazzeremo le abilità. come ho detto di altre miliardi di registrazioni perse um, Oddio. Um, credo che qui i pucci di lana sia solo uno dei, dei puccioli dei pucci, dei due d'account mentre gli altri tre rappresentano i, i, i, i piccoli pucci che stanno in Woolly World e più pucci è uh, in uh, Yoshi's Crafted World infatti hanno un po' la, i tratti perché uno è rosa, uno è blu e l'altro è nero questa è una leggenda? no Comunque a me il volume è altissimo, il volume del gioco è altissimo, quindi devo ricordarmi di abbassarlo. Allora, credo sia un... un, un uh, Com'è che si chiamano? Gli assi, gli assi. Mi sa che è un asso, tre stelle. Mi ricordo su quattro, perché non c'è niente di più delle leggende. Però in questo gioco c'è lo spirito più potente di tutti e eh, appunto avevo detto 3 stelle c'è lo spirito più potente di tutti che sbloccheremo solo alla fine c'è la ricompensa del, del boss finale che sembrerà inutile però Innanzitutto si può ancora farmare in questo gioco Credo, non me lo ricordo Cioè sì, sì, si può sconfiggere più volte il boss finale È uno di quei giochi in cui l'ultimo salvataggio, salvataggio è poco prima del boss finale E che non si può andare più avanti Vabbè sconfiggiamo questi anni che non ci vuole niente con l'anno off gigantesco. che è sconfitto Master End e ora succederà qualcosa di importante abbiamo lo spirito ma no, crazy hand va bene scusate crazy end lo spirito crazy end che non è molto potente però è buono ed è anche neutro quindi non, non è forte contro nulla poi il crescente si sveglia, poi c'è una scritta che non riesco mai a leggere perché è troppo veloce. Inizia a triverla il paio Chissà cosa succederà dopo. Beh, io lo so, però non ve lo dico. <ride> ok, ora dovremmo indebolire la luce perché è troppo potente. vi ripeto che io non so cosa succede quando uh, una delle due fazioni vince di danni soltanto con uno smash di, caricato di Yoshi Due smash caricati di Yoshi ed è andato Siamo troppo overpower Comunque l'episodio è sempre ups, è sempre um, indebolire la luce e poi quando diventerà potente sarà indebolire la, lo stuicacchi. E' piuttosto noioso. Non dito a me mentre lo registravo. Che se Olimar lo odio in questo in questo coso, in questa battaglia vincerò per... perché io con Olimar sono piuttosto bravo solo che lo odio non so se si può odiare un personaggio che si so sa usare bene eh, lo so usare però lo odio usare non mi piace affatto Vabbè, smash finale e siamo entrambi andati. Cioè, cioè, avevo pure un altro, però... Uh, quello è soltanto per una spilla che mi sono incontrato con le sfera vita. Ecco qui. Ora facciamo indebolire l'oscurità se Olimar si muove. Sì, è, è già successo, non serve tagliare, è soltanto che mi sono fermato per 3 secondi. Cioè tre è per dire. Ecco, tra poco si muove. Un pochino. Muoviti. Il problema dei video pre-registrati è che non so, non so cosa stavo facendo in quel momento. Non me lo ricordo, è più di due mesi fa, eh, anzi, mi sa che questo è prima di Natale, ecco. Allora, pre prendiamo le sfere, le cose abilità, ok, questi non li prenderò mai. Questo me lo prendo tanto per, perché è di 10, di 100. E poi mi sa che ne prendo solo un altro e poi ho finito tutto. And No Che oh, cavolo Qua te che manca meno eh, Che ho fare tempo no vabbè um, Meno 12 12 12 minuti No Quindi ora sono 11 e mezzo Yee Ora mi devo ricordare di sincronizzare l'audio uh, co Così che quella, vol quella volta che dico Ora 11 e mezzo deve coincidere con 15 minuti Piccio sposa che è uno degli spinti che si può tenere con gli amulbo Che io non ho Cioè io, io ne ho solo tre uno Kirby per Creare un Robot, l'altro Yoshi di Lama per Yoshi Wounded World e l'altro Bubba per uh, Mario e Luigi Superstar Saga, quello nuovo, quello lì. qualche motivo io non, non, non so perché um, Peach e Bowser non abbiano la sting sposo perché Bowser sono ancora tutti dei ricolor pure Peach però sì c'è questo qui che si è sting sp allo sposo però non tanto cioè non è uguale vabbè Abbiamo ucciso Mario, ora uccidiamo Peach, che è... Peach mi sa che non è stata proprio programmata per non attaccare, quindi abbiamo vinto. Abbiamo pure questo, quindi basta che ci vada avanti e abbiamo vinto. Okay, nell'ultima registrazione in questa parte si laggeva un casino l'audio quindi speriamo che non succeda pure qui in aura ok di earthbound credo anche se non ho letto perché non, non mi dà il tempo ma credo sia di earthbound perché c'è lo stile pizzelloso Bene, non c'è voluto nulla. E anche niente commenta, perché io sono molto divertente. E ridono dalle mie stesse battute che non hanno senso e che non fanno ridere. Sono davvero non divertente Vabbè, il Secondo me si doveva chiamare Big Mac così ce lo mangiavamo subito. Non è vero ragazzi? Eh? Pronti sì? Quest questo mi dice che ho perso. non si mancano sette minuti circa, finalmente abbiamo finito, Klaus. Saranno tipo tre o... Quattro battaglie Credo tre Perché Klaus mi ricordo Che era uno degli ultimi Stavo chiedendo, scusa, non è una leggenda <ride> Anche se ho già visto il video solo, solo poco tempo fa uh. Spero che me lo dimentico sempre non è che mi ricordi i dettagli di ogni spirito Vabbè, l'abbiamo ucciso proprio nello stesso momento in cui ha, ha avuto un, uno smash finale allora, cioè, ce mancano 2 o 3. Che 2-2? Perché mi ricordo che Klaus era uno degli ultimi. <ride> Chissà cosa mi uscirà, questo me lo ricordo perché con quel personaggio la battaglia non ha senso. E anche se avete già visto perché c'è la, la, la preview ed è Bowser Jr. che combatte a fianco di Peach suo padre. A caso. Questa è in una, in una timeline alternativa di, di Super Mario Odyssey in cui, in cui Peach e Bowser si sposano, Mario non arriva e, e Peach la, cioè, no, Bowser lascia Peach all'altare e, e allora sia Peach che suo figlio vanno a picchiarlo. e questo è quello che penso quando non c'ho niente da fare durante un video E, e a metà e a metà quindi possiamo continuare con questo e quello mi ricordo credo oddio Sì, ne mancano uno zero quindi cre e credo zero perché mi ricordo che Klaus era, un era il terzo era uno degli ultimi sì, non mi ricordo più la, la, la formula della frase yeah, non Ok, se era Garondorf credo, credo che questa è l'ultima. Pronti! Credo che questa baionetta usa anche più il mesh attacks perché. Ecco perché. E anche. e anche io usavo Bayonetta dopo Kirby, cioè Kirby era l'unico che sapevo usare e poi c'era Bayonetta che sapevo usare più o meno però soltanto perché <coughs> cioè aveva dei buoni smash attack e io non lo usavo mai, perché usavo Kirby e, e Kirby mi piaceva soltanto per uh, i suoi attacchi uh, tipo il martello e i ok non era l'ultimo anche per... Eh, dopo tutte quelle volte che ho detto che mi sa che Klaus era uno degli ultimi chi sarà l'ultimo? mi mm. manca solo un minuto ok Ball Ball è l'ultimo oppure non facciamo nulla? ok avevo ragione, yay come sempre ma anche no! Sarà una battaglia molto veloce. <ride> allora... Con pure Shulk, ma Shulk non lo so usare mai. Oddio, 30 secondi. Ho 30 secondi per finire questa battaglia, gli finirò pure prima perché. ecco. Eh, perché devo pure fare l'outro, che okay, Inizia ora. Uh, ci vediamo nella prossima parte che sarà la parte finale e dopo ci sarà solo un extra. Perché questa serie è solo un extra e non c'ho niente da mostrarvi. Se non sono pigro potete vedere qui nello schermo uh, le cose che vi faccio vedere di solito perché è quasi finito il tempo. Ciao!